Di documentazione scientifica, ehm, certamente, eh, a mio parere, eh, fa la differenza. Anzi, è come. Questo perché? Perché chi si occupa di eh, documentazione ehm, raccoglie e mette poi a disposizione degli altri, degli operatori, ma non solo, penso agli operatori della, della sanità in generale, mette a disposizione tutta una serie di materiali, eh, studi, articoli, documenti, ehm, quindi materiale bibliografico e, e soprattutto ehm, quelle informazioni che sono basate eh, dal punto di vista uh, scientifico e questo direi oggi è di fondamentale importanza perché eh, proprio grazie alle informazioni scientifiche raccolte in modo solido eh, è possibile contrastare mh, quel fenomeno che purtroppo oggi dilaga che è quello della disinformazione o della creazione addirittura di falsi miti, eh, penso al campo delle vaccinazioni ma potremmo fare eh, tutta una serie di, di elenchi veramente su, su determinate tematiche e argomenti, quindi questo secondo me è il punto eh, fondamentale. Um, chi fa uh, documentazione quindi uh, raccoglie, fornisce, mette a disposizione quelle che sono le ehm... Evidenze, le evidenze di efficacia ehm, che oggi sono più che mai necessarie perché eh, viviamo in un'epoca in cui le risorse sono estremamente limitate e quindi questo ci serve per eh, fare una programmazione eh, più corretta, eh, più equa di quelle che sono appunto, le nostre azioni, i nostri interventi, appunto, prioritariamente eh, mi riferisco come medico di sanità pubblica al nostro settore, ma questo dovrebbe valere veramente per, per tutto. Per quanto riguarda invece le tre parole, o, più che parole eh, mi sono venute in mente tre, tre pensieri, cioè, ehm, come posso eh, definire il centro di documentazione regionale il dorso ma mi è venuta in mente eh, l'idea proprio della cassetta degli strumenti eh, perché è stata questa ed è tuttora la funzione del, del dorso cioè quella di fornirci a noi operatori eh, gli strumenti necessari per una buona programmazione per una buona attuazione degli interventi e poi anche per una loro valutazione, cosa che abbiamo sempre eh, appunto, siamo stati anche accompagnati dal, dal dorso in questa fase, quindi cassetta degli strumenti, poi eh, l'altro... Um, l'altra parola, l'altro pensiero eh, per definirlo è proprio eh, lo scambio, interscambio di esperienze eh, e di conoscenze che ha favorito eh, questo centro regionale e, e infine eh, la creazione eh, di reti, eh, di ponti, di alleanze che ha visto il Dorso proprio tra i suoi sostenitori, eh, quindi non sono tre parole ma tre <ride> immagini che però secondo me, eh, almeno nella mia mente, ecco, definiscono il, il dors.